Ridere e sorridere sono stati emotivi legati al benessere, alla gioia, alla serenità, all'umore allegro, al piacere, alla gratificazione. Sono reazioni istintive e incondizionate che sorgono, come mostrano le scoperte delle neuroscienze, dalle antiche regioni del cervello dei mammiferi e che hanno effetti benefici sull'organismo. Il riso può essere indice di momenti terapeutici di grande valore, permettendo di far passare un paziente da sentimenti negativi e disperazione a periodi caratterizzati da emozioni positive e piacevoli che influenzano i processi mentali superiori. Ridere e sorridere sono una modalità per affrontare le tensioni e le inquietudini della vita quotidiana, come rimedio alla sofferenza e all'angoscia. Ridere stimola poi la produzione di endorfine e di sostanze che sono chiamate del piacere e del benessere che aumentano le nostre difese immunitarie. Il tema del riso è presente in tutte le culture e ha suscitato fin dall'antichità l'interesse di filosofi e scrittori. Aristotele dedica il secondo libro della Poetica al riso, un esercizio fisico prezioso per la salute e nei rapporti interpersonali. I primi studiosi a rilevare gli aspetti positivi di queste emozioni sono stati Ippocrate e Galeno, mostrando che il riso libera solo sostanze benefiche, le quali hanno la capacità di migliorare o peggiorare il decorso della malattia e quindi della salute. Precisava Spinoza che l'allegria è uno stato dell'animo che cresce e sostiene la forza del corpo ad agire. La tristezza è al contrario uno stato dell'animo che diminuisce o ostacola la forza ad agire. La risata, affermava Kant, ha una funzione terapeutica che genera armonia e contiene una carica di tensione, ovvero, aggiungeva Spencer, di emozioni e sensazioni. Freud, invece, attribuiva un fascino particolare al motto di spirito, il quale, secondo lui, è legato a profonde pulsioni inconsce e sessuali. Riso e sorriso, sono anche presenti nelle specie animali Darwin riteneva che il sorriso derivava dalla mimica facciale dei primati e delle grandi scimmie che producevano vocalizzazioni simili al riso quando giocavano o veniva fatto loro il solletico Con ciò viene dimostrato che il riso non è un fenomeno esclusivamente umano Provate quindi a notare i vostri animali Le sensazioni piacevoli inoltre si accompagnano al rilascio nel cervello di endorfine, le quali riducono la stimolazione stressogena, il dolore fisico e psicologico, cambiano la chimica nel sangue, producono vari benefici immunitari e hanno un effetto calmante. Le emozioni positive, indotte dal riso, aumentano i livelli di serotonina e dopamina, che creano appagamento, sedazione, buon umore, gratificazione e benessere. Saper ridere o anche soltanto sorridere in condizioni estremamente negative, durante periodi tristi o in momenti decisamente no, è il miglior modo per poter ridurre lo stress, paura e angoscia. Si tratta di un sistema a portata di mano, di cui tutti possono usufruire facilmente. Lo stress fa focalizzare l'attenzione sul problema, mentre una risata sposta l'attenzione sulla soluzione a quest'ultimo, aiutando a sviluppare una certa resilienza e capacità di adattamento anche alle situazioni peggiori. Per quanto riguarda il sonno invece, ridere prima di andare a dormire è un vero toccasana. Infatti, ridere favorisce un miglior sonno ed un riposo più appagante. Ridere produce anche ossitocina, definito come ormone dell'empatia. Questa sostanza crea la nascita di nuovi legami e per questo motivo ridere aiuta ad essere più uniti in un gruppo, o anche in coppia con il partner. Un sorriso autentico e naturale può nascere soltanto da dentro. Un sorriso che viene forzato o recitato non è mai autentico. Riempire quindi le nostre teste con notizie negative o inutili, con vane discussioni o polemiche, televisioni di basso livello o di altri tipi di influenze esterne negative ci rende persone peggiori di quelle che potremmo essere e ci precludono una grande opportunità Così come stiamo molto attenti a preservare l'ambiente nel mondo esteriore, a maggior ragione dobbiamo essere molto vigili per non far arrivare nel nostro spazio interiore ogni genere di rifiuti. Il sorriso interiore, quello autentico, nasce dalla cura che dedichiamo ogni giorno al nostro spazio interiore. E questo vale anche per il nostro buon umore e la nostra positività. Sarebbe quindi un'ottima cosa inserire nella propria routine quotidiana contenuti positivi, che acquiscono sensibilità e intelligenza, che accarezzano il cuore e l'anima, o anche semplicemente contenuti divertenti. Spesso pensiamo di aver bisogno di medicine che vengono dall'esterno, ma in realtà dovremmo curare di più ciò che raggiunge la nostra dimensione interiore. Se ne facciamo un punto fermo, di voler dedicare del nostro tempo e delle attenzioni a ciò che riceviamo dall'esterno, questo farà crescere la nostra solidità e forza interiore e la nostra resilienza davanti a qualunque tipo di evento della vita. Pensate un po' al sorriso dei bambini. Nutriamo in modo corretto la nostra sensibilità, la nostra intelligenza, il nostro buon umore, il nostro cuore, la nostra anima. Come i contenuti insulsi a volte ci rendono persone peggiori. Allo stesso modo, l'essere nutriti da contenuti di valore, giorno dopo giorno, ci renderanno più forti, più sereni più equilibrati più profondi ed infine semplicemente più felici